Il rettangolo verde si tinge di solidarietà, al campo della WISP di Roma nasce una bella iniziativa, la partita della parità e del rispetto un'emozione particolare avere eh, una rappresentanza delle calciatrici afghane eh, che hanno giocato anche nella nazionale che come sappiamo sono state costrette a scappare da Kabul. È un'altra ecco, testimonianza di un eh, impegno quotidiano, di un impegno eh, concreto. Io credo che lo sport il calcio possa veramente rompere questo muro di ipocrisia che c'è e dare la possibilità a tutti di giocare e di, e di rincorrere un pallone che è uno sport meraviglioso. Tanti a calciare un pallone per fare gol contro ogni discriminazione. Come è successo a Fatima, Susan e Mariam, calciatrici della squadra di Herat, che sul campo nel loro paese in Afghanistan non ci possono più giocare. Il governo italiano che non vogliono che le donne lavorano e studiano, fanno supporto e tutto quanto. Per loro è molto difficile lasciare tutto questo lì e tornare, ma adesso in Italia sono contenta. Qual è il vostro sogno adesso? Dicono, avere una vita normale come altre persone e aiutare altre persone. Ah,